Con questo documentario voi mettete in fila, in maniera forse per la prima volta ordinata e chiara, i fatti della strage del 2 agosto. Che tipo di reazione avete visto da parte del pubblico che anche a distanza di tanto tempo rivede in maniera più chiara questo avvenimento così importante per la storia di Bologna? Ma, eh, diciamo che non particolarmente come si può dire sorpresa, nel senso che semplicemente molti non sapevano quello che era successo, come appunto nel documentario stesso scriviamo. Quindi il mettere in fila dei, dei fatti e, e dargli un'interpretazione il più coerente possibile rispetto a quello che, che è successo, alla ricostruzione processuale, eccetera, è semplicemente un'opera di mettere in fila le cose, ricostituire questo puzzle e poterne parlare. Cioè il semplice fatto di poterne parlare, perché il problema non è tanto eh, il ricostruire esattamente quello che è successo, ma è proprio il parlarne, perché ai tempi, diciamo, la società di, di oggi, per come è impostata, ti impedisce proprio di poter parlare di tematiche collettive. Ad esempio, eh, non so, uno dei più grandi depistaggi della storia italiana, che è la strage di Via da Meglio, il falso pentito Vincenzo Scarantino, per esempio. Per cui tutti i ragazzi sanno cosa è successo a Cogne, sanno chi è Sarascasti, Scasti, sanno chi è Rudy Guedet, sanno cos'è il diritto da vetrana, ma non sanno chi sono i protagonisti di queste stragi, non sanno quando sono avvenute, non sanno che ci sono state più di 26 stragi in Italia da portare della Ginestra fino a Via da Meglio. Quindi un tempo fintamente di pace, un tempo di guerra. Quindi è proprio, non è, è il discorso di poterne semplicemente parlare e portare queste tematiche all'attenzione e farne un dialogo collettivo. Invece oggi ci prendiamo il nostro bello smartphone, ci facciamo i cazzi nostri, scusate il termine, e è finito lì. E questo già di per sé è un'opera di distruzione della memoria, ma non per colpa dei ragazzi ovviamente, ma per colpa di chi costruisce questo contesto in un certo modo. La P2 ha lavorato per tantissimi anni a livello militare, a livello economico e a livello politico per arrivare a questo. Berlusconi poi sicuramente ha portato questo alle estreme conseguenze, ma non è sicuramente una questione di una parte politica, ma di un intero sistema, contesto culturale e politico.